delusciato vai in quest'oggi Mario Mago, come è l'oggi? Eh! Eh! Ehi! bravo Mario, bravo No! Vai! Mario Bravo Mario! Bravo No! No! No! No! No! quando no va a parlare Vai, stai di davanti! Vai, Vai, Buonasera agli amici di Sottino 5 TV. Oggi commentiamo la quarta vittoria consecutiva del giro di ritorno. Abbiamo vinto 3-2 sul campo non facile. Voi perché è una squadra che si deve salvare, bisognosa di punti. Voi perché magari diciamo cose che possono succedere, qualche piccolo screzio dell'andata, magari qualcuno aveva un po', diciamo così, un po' il dente avvelenato, ma comunque cose sempre nei limiti della civiltà cose che ci possono anche stare. Il primo tempo non mi è piaciuto come abbiamo giocato perché qualcuno era indisponente, qualcuno un po' impaurito. E abbiamo preso l'1-1 secondo me anche perché la difesa non era posizionata bene. Secondo tempo invece abbiamo fatto benissimo, abbiamo sprecato almeno 3-4 palle gol sull'1-1, poi abbiamo fatto il 2-1 con Mario. Sono molto contento della prestazione dei, dei, dei, diciamo degli under 17. Mario e Pietro su tutti: hanno due ruoli importanti. I ragazzi, ogni volta che giocano, ci mettono sempre, lasciano il segno perché segnano parecchio. Spesso a volte fanno anche gol decisivi. Mi è piaciuta anche la reazione che ha avuto Francesco Ragusa pizzicato un pochettino nel primo tempo indisponente, poi nel secondo tempo invece si è caricato la squadra sulle spalle ha preso falli, ha giocato ha fatto il gol, non si è lamentato è stata sempre una spinata nel fianco e è così che voglio che giochi da leader perché ripeto, i ragazzi hanno bisogno di avere degli esempi importanti in squadra e non sono giocatori che si lamentano questo è importantissimo quindi sono contentissimo, la squadra ha avuto carattere, reazione, eh, una reazione buona eh, dopo l'1-1, eh, abbiamo fatto due o tre giocate belle, davvero belle, eh, siamo usciti bene dalla pressione, un po' meno eh, quando loro giocavano con P, alto, con eh, Giuffrida che, che ha una mole imponente, eh, abbiamo sofferto lì un pochettino, però per il resto... Credo che abbiamo fatto benissimo eh. e, e ripeto sono molto contento perché in un momento difficile eh, dove mancavano, mancavano parecchi ragazzi eh, importanti, soprattutto in difesa, anche l'assenza di Giuseppe, Ragusa in avanti anche di Renzo, credo che Lombardo infortunato si fa sentire, eh, Alessio Cannello che sinceramente ancora eh, lo stiamo aspettando diciamo, perché sappiamo quello che può dare quindi nonostante queste assenze la squadra si è espressa bene e ha giocato con, con buona personalità, non dico con ottima ma con buona personalità e infatti è arrivato il risultato positivo di cui io sono felice e contento non fosse altro perché è fatto in un momento particolare. Eh, vediamo cosa fanno le altre squadre anche se so perfettamente che credo che voglio dire che sia lo e che Camarena non, eh, penso che faranno loro la partita l'unica partita di cartello è i Calatini con, con il Siracus-Ameraco lì ci può stare eh, qualcosa di di Diciamo, possiamo vedere se eventualmente ci possa essere qualcuno che si allontani o si avvicini al nostro, al nostro, diciamo, alla nostra posizione. Detto questo, un carissimo saluto agli amici di Sortino 5TV.